Eh sì ragazzi, lo so, ieri sera non vi ho più detto niente, non vi ho salutato, ma quando sono entrato a casa dei miei ospiti di workshop, non mi sembrava il caso di mettermi a fare riprese, mettermi a parlare, tra l'altro sono stati carinissimi, la casa è stupenda, eravamo io e un'altra signora ospiti, loro addirittura sono andati fuori a far cena e ci hanno lasciato a disposizione la cucina per farci un bel piatto di pasta, magari vi metto qui da qualche parte la foto poi della colazione su perché mi hanno fatto... Mezz'oretta fa, adesso sono ancora sul lungo lago della città di Brunnen, il clima non è dei migliori ma il meteo non dà pioggia fortunatamente per oggi e quindi si pedale. Ragazzi, voi come ve le immaginate le verdi colline svizzere? Io esattamente come queste qua dietro di me. Sono partito questa mattina, sto seguendo la ciclabile numero 77 che va verso nord Ho appena passato quello là in fondo, il lago di Zugo, che adesso lo costeggerò ma stando un po' nell'entroterra seguendo appunto la linea 77 E proseguo Si sta alzando un po' la temperatura, come vedete sta venendo un po' il sole Ma siamo passati dai 13 gradi di stamattina ai 17 di adesso, quindi non è che faccia poi così caldo ma si pedala, belli freschi, l'importante è che non piova ragazzi non so se proseguire dritto perché su questa strada mi sembra che sia troppo a risk ragazzi sono in salita e dietro ho un'auto che da buon atteggiamento svizzero ha rallentato e sta aspettando che finisca la salita per superarmi ecco che supera adesso hanno aspettato che ci fosse visibilità e poi sono passate tutte anche se prima comunque spazi ne avevano in Italia ti avrebbero fatto il pelo. Bravi, grazie. Oggi doveva essere semplice. Arca miseria. 10%. Non ho più marcia E non ho più gambe. Uh. Uh. Dai Giappino, pedala! Dai! Dai! Dai! Dai. ragazzi questa ciclovia 77 è davvero piacevole continua a essere in mezzo alla natura, i campi, gli allevamenti, i pascoli anche il tempo mi sta graziando perché di là ci rende nuvoloni, pesti ma c'è stato un po' di vento che li ha portati via, sta tornando un po' il sole ma non abbiamo ancora superato i 18 gradi quindi pedalo per scaldarmi a dopo ragazzi non vedevo l'ora che venissero a concimare proprio mentre mi sono fermato a farmi la mia pausa pranzo. Un bel posto scelto. Che puzza di co. Ripartito dopo la pausa pranzo all'odor di letame. Ho messo il maglioncino perché continua a fare abbastanza fresco, ma i paesaggi sono sempre super, guardate là, ottimo! E si pedala sulla ciclovia. Linea 77. A ah, dopo! Qui nella Svizzera tedesca sembra esserci questa usanza di mettere fuori di casa quando nasce un figlio un cartello o più di uno come in questo caso con il nome del nascituro e la data di nascita. Ma poi rimangono fuori da casa diversi mesi o anche anni, perché questa qua ad esempio è di aprile. Ma ne ho viste alcune che sono dell'anno scorso e li tengono comunque fuori da casa. Da noi si usano le coccarde e loro usano questi cartelli. Guardate qua tutti i vostri alberi di Natale e quest'anno sarete serviti anche voi, Buon Natale a tutti! Alla faccia della salita, 14%, Sto per morire, è finita, bella Giappino, non ce la faccio, si sì che ce la faccio, no non ce la faccio, ce l'ho fatta! Oh mi si fa un quarto d'ora adesso per riprendermi pedale Giappino, pedale <musica> Sono appena uscito da Brengarten, cittadina molto molto carina ma abbastanza grande e turistica quindi già troppo caotica per i miei gusti e anche solo uscire, fare quegli incroci strambi finché non ho ritrovato la ciclovia 77, è stata un po' nauseante, abituato alla campagna di questa mattina quindi adesso sono appena uscito, sto andando in direzione Egg qualcosa, Egg e vado verso Baden eh, però quindi una quindicina di chilometri e poi penso di fermarmi e cercare un posto per mettere giù la tenda si pedala oggi ho completamente cannato le tempistiche sono stato tutto il giorno in giro per campi in mezzo alla natura e adesso che è quasi ora di cercare un posto tenda sono quasi arrivato a Baden quindi zona cittadina paesi e poca natura dove potersi imboscare adesso mi sono infilato in questo boschetto con la salita che va all'interno, spero di trovare qualcosa perché lo stradone è lì in fondo e, e niente vi farò sapere se trovo qualcosa a ah, dopo ragazzi Bene ragazzi da questa luce filtrante dai rami di questa pineta, vi dico che ho trovato questo posto, è l'unico un po' in piano nonostante sia tutto sporco di legnetti, di rami tagliati e di pigne, quindi dovrò pulirlo prima di montare la tenda per non bucar tenda e soprattutto materassino, però è l'unico posto che ho trovato prima di entrare a Baden, solo che se entro a Baden poi ci perdo altre due ore tra la città e uscire e trovare un altro posto quindi ho fatto già 74 km, per oggi può bastare. Guardate un po' qui, ho dato una bella ramazzata, ho tolto tutte le pigni, tutti i rametti ed è quasi ora di montare la tenda e farmi da mangiare perché sto per svenire dalla fame. La tenda è montata, la bici è là dietro e devo ancora legarla, la leggo dopo, ma adesso mi metto su questo ceppo e mi cucino un piatto di pasta perché, come vi dicevo, sto per sbranarmi le braccia da solo perché le vedo come cosce di pollo questa è una citazione e chi sa, lo sa e questa sera il ristorante propone una fantastica pasta di lenticchie con ragù pronto in barattolo che così almeno faccio veloce e via che si mangia